Salve ragazzi, quest'oggi provo a spiegarvi in 10 minuti Mastro Don Gesualdo, lo so, sarà qualcosa di eh, particolarmente sintetico, eh, però vorrei un po' introdurvelo, in quanto sapete già Mastro Don Gesualdo è stato scritto da verga e vi darò eh, già in principio qualche riflessione che potreste fare anche utilizzare al momento del, dell'interrogazione. Partiamo subito dal presupposto che... Noi abbiamo analizzato già eh, i Malavoglia. Quindi possiamo fare qualche confronto, ad esempio. Eh, I Malavoglia sono, ci descrivono una società premoderna, incentrata sulla figura patriarcale, Padron Toni, eh, i valori della famiglia, la casa del nespolo, eh, insomma, eh, questa società che ehm, dà molto valore alla famiglia. Ecco. <ride> il Mastro Don Gesualdo cancelliamo completamente questa visione premoderna siamo già in una visione moderna eh, nella quale appunto si dà tantissimo valore al denaro, al possedere terre e eh, all'ascesa sociale potremmo definirlo quasi un darwinismo eh, in quanto ehm, il, si cerca di essere più forti di evolversi eh, per appunto accrescere eh, la, propria, la propria fama, la propria voglia di denaro e di roba Altro punto che hanno in comune ma completamente diverso eh, è il um... Entrambi a livello di narrazione sono romanzi anche corali, eh, però mentre nei Malavoglia eh, questo effetto corale della popolazione che un po' si intromette, e ci spiega, dà il suo punto di vista, eh, il Mastro Don Gesualdo non lo abbiamo, anzi la popolazione è quasi ironica, sarcastica, ehm, dà proprio dei giudizi mh, negativi, aspri nei confronti di tutti coloro che vogliono realizzare il loro progetto, arricchirsi e accumulare roba. Altro punto eh, sempre di introduzione che vorrei evidenziare è il, il conflitto che vi è fra eh, questi due gradini della società in quanto i nobili non, voglio ce non vogliono cedere la loro mh, ricchezza, non vogliono condividerla, non vogliono scendere dal loro piedistallo e non vogliono unirsi ai borghesi che non... Mh, tranquilli anche in tutto il romanzo, non considereranno alla loro altezza e questo lo vediamo anche nel gatto Gattopardo ora io non ve ne posso parlare perché non l'abbiamo trattato ma fra il principe di Salina e Don Calogero, se non sbaglio Sedara che era il sindaco, insomma che poi faranno sposare i loro figli non mi dilungo, anche qui c'è una certa falsità comunque nel nell'appoggiare questa nuova presa di posizione da parte della borghesia e tutto viene preso come un accordo come appunto anche il matrimonio fra Mastro Don Gesualdo e Bianca sarà un accordo economico per entrambi perché Bianca è sì nobile ma di una casata ormai decaduta mentre Mastro Don Gesualdo è un borghese però ricchissimo eh, che si è costruito la propria ehm, ricchezza da sé, infatti l'appellativo di Mastro eh, lo, diciamo, lo avrà sempre fino alla morte, proprio come manovale lavoratore. Eh, ed infine, davvero ho finito con l'introduzione... Eh, vorrei far evidenziarvi una cosa eh, il carattere psicologico dei personaggi eh, non viene descritto noi abbiamo parlato de de dei promessi sposi quindi di Manzoni posso eh, fare questa piccola riflessione abbiamo parlato delle digressioni che sono presenti nei promessi sposi cioè queste pause nelle quali Manzoni ci descrive la vita di questi personaggi per farci capire perché si comportano in quel determinato modo ecco, eh, il Mastro Don Gesualdo non noi abbiamo direttamente i fatti, le azioni eh, che ci fanno capire perché stiamo leggendo di queste conseguenze, di queste azioni. Ed è questa una caratteristica dei romanzi appunto di fine ottocento nei quali eh, ci sono questi due movimenti, quello ascendente, cioè il nostro protagonista pensa di ehm, alzarsi dal proprio livello e quello discendente nel quale cade e eh, appunto lì si accorgerà quanto eh, ha speso tantissimo tempo ad andare dietro alla roba quando invece doveva dedicarsi alla famiglia per avere qualche momento felice da ricordare sul punto eh, di morte quindi iniziamo subito con il riassunto vi prometto che rientrerà nei 10 minuti <tell> Ragazzi, scusate, ho dovuto raccogliere i capelli perché qui si sta morendo dal caldo e soprattutto eh, mi rendo conto che è difficilissimo riassumere di in 10 minuti la trama di Mastro Don Gesualdo senza dimenticarmi qualcosa. E quindi ci riprovo per la terza volta. Innanzitutto, eh, la. La narrazione si svolge fra il 1820 e il 1850, la possiamo dividere in quattro parti, la prima si, ap si apre in media res con un colpo di scena, la casa dei Trao, una nobile famiglia decaduta, sta bruciando, eh, la nobile famiglia vive a Vizzini, in un paese tra Catania e Ragusa. Eh, nel frattempo che la casa brucia, eh, Don Diego Trao cerca la sorella, dice Bianca dove sei? e la trova in una stanza col cugino Nini, Nini eh, Rubiera. Cerca di nascondere l'accaduto, insomma, nel frattempo c'è confusione, tutto il paese si riversa nella casa, chi per aiutare, chi per curiosare, fra questi troviamo anche Mastro Don Gesualdo. Mastro Don Gesualdo, secondo voi, è lì per, eh, perché alla casa adiacente eh, nella casa adiacente ci abita lui o perché vuole aiutare, ma perché ovviamente vuole salvaguardare il suo patrimonio. E così ci viene fatto un quadro della vita di Mastro Don Gesualdo. Ci immergiamo in una sua giornata tipo, fatta fra lavori e campi, ehm eh, diciamo ehm guardare il, i lavori del ponte, guardare i lavori dei mulini e così via l'unico momento di serenità è quando torna a casa e trova Diodata ad aspettarlo eh, Diodata è una umile serva mh, che però ha una devozione particolare per Mastro Don Gesualdo lo ama alla follia infatti scopriremo non in questa parte ma soltanto nell'ultima che gli ha dato anche due figli, due figli maschi che egli però non vuole riconoscere proprio per non perdere la possibilità di elevarsi ad, alto, ad altro ceto sociale sposando una nobile donna e così ehm, diciamo nel frattempo ecco in concomitanza cosa accade nella famiglia Trao Don Diego va dalla baronessa rubiera la mamma di Dini e gli dice scusami eh, ma io li ho trovati tutti e due insomma che stanno insieme, che dobbiamo fare, li facciamo sposare la baronessa lo manda indietro e gli dice no guarda eh, è senza dote io a mio figlio devo fargli sposare una donna ricca come ad esempio e poi è promesso in sposa a Fifi Margarone e allora Diego Trao deve tornare indietro, non può dire nulla, dice però non ti preoccupare la baronessa, gli dice non ti preoccupare che ora trovo io una soluzione per Bianca, la facciamo sposare con un bravo ragazzo, nobile, ricco, non ti preoccupare. In realtà Bianca eh, verrà, eh, invece, verrà combinato il matrimonio di, di Bianca con Mastro Don Gesualdo. Questo matrimonio eh, che si svolge nel sec nella seconda parte è utilitaristico, in che senso? per Bianca è un modo per sistemarsi perché Mastro Don Gesualdo è ricco ricchissimo e la, eh, la può mantenere come una regina eh, e quindi ella pensa che può sistemare anche i suoi fratelli ma in realtà i suoi fratelli non vorranno neanche un centesimo mai da Mastro Don Gesualdo ehm, pensate che eh, e mentre per quanto, eh, per quanto riguarda Mastro Don Gesualdo sogna invece di poter acquisire quella ehm, quella nobiltà eh, che gli permetta di entrare nei, negli scambi eh, comunali, nelle acquisizioni comunali, nella gestione dei terreni da nobiluomo. In realtà invece non verrà mai considerato così, verrà soltanto sfruttato sempre da tutti coloro che lo circondano per il suo denaro. Come vi dicevo prima, i fratelli Trao non vogliono completamente l'aiuto da parte di Bianca. E un piccolo aneddoto: è Bianca rimane incinta dopo il matrimonio non sappiamo esattamente se la figlia che nascerà Isabella sia frutto dell'amore fra Bianca e Mastro Don Gesualdo o di, eh, fra Bianca e Ninì. Eh, ma eh, in questo momento, diciamo, in questi mesi viene a mancare il fratello Don Diego e quasi a Bianca non viene neanche detto perché appunto i fratelli non la volevano vedere l'avevano disconosciuta nel momento in cui si era sposata con Mastro Don Gesualdo Immaginate che nel frattempo che Bianca va a trovare Don Diego, infatti tutti gli, tutti gli avvenimenti sono tutti intrecciati, nel frattempo che Bianca è a trovare il fratello che sta morendo, il marito è ad una riunione segreta della carboneria e viene sorpreso da eh, diciamo, de, delle persone che volevano acciuffare questi, eh, questa... Mh, in questa riunione le persone che erano presenti a questa riunione segreta e così devono dileguarsi e mastro don Gesualdo eh, si va a rifugiare a casa di Diodata eh, che nel frattempo si è sposata eh, con Nanni Lorbo cioè centinaia di personaggi nel frattempo come vi dicevo Bianca è a casa del fratello che sta morendo e proprio lo shock di vedere la morte del fratello la farà partorire nella casa Trao quindi la figlia teoricamente di questo Manovale nasce nella casa nobile nella quale è cresciuta la ma... insomma c'è un intreccio incredibile che soltanto Verga poteva proporci e arrivo alla terza parte, ah, un'ultima cosa della seconda parte che sicuramente per chi era fan dell'Unione Bianca Ninì li farà gioire non si rimettono insieme ma Nini che non ha avuto il coraggio di scegliere la cugina come compagna si invadisce di un'attrice itinerante che si chiama Agle e questa li prosciugherà completamente tutto il suo patrimonio non solo eh, la sua promessa sposa Fifi Margarone scopre della sua mh, relazione ecco, segreta con quest'attrice e lo lascia in tronco la madre, la baronessa eh, rubiera perde anche l'uso della parola non mi pronuncio sul se sia eh, questa cosa giusta o sbagliata, lascio a voi questa ardua scelta e passiamo direttamente alla terza parte. Nella terza parte abbiamo Isabella che, ehm, compiuti i primi anni, viene mandata al collegio eh, delle figlie di Maria per ricevere un'istruzione adeguata alla sua ricchezza. Però pian piano che cresce... Ehm si viene, insomma, mh, capisce quanto le altre eh, ragazze non la trattano in realtà come se fosse realmente una nobile donna, ma anzi eh, la trattano sempre come la figlia del manovale del contadino ed ella infatti ehm, dirà sempre, eh, non si riferirà sempre al padre con parole gentili. Immaginate che Mastro Don Gesualdo dovrà... Ehm, ingoiare il rospo di essere etichettato come il signor trao perché ha dovuto al momento della nascita dare alla figlia il nome per darle appunto eh, maggiore nobiltà lasciarle il cognome della moglie per dirvi comunque e nel frattempo nel 37 però eh, si scatena l'epidemia di colera quindi Mastro Don Gesualdo va a prendere la figlia eh, tornano a Vizzini e si trasferiscono a Mangalavite nella tenuta di Mangalavite Mastro Don Gesualdo chiede a tutti i suoi parenti a sua sorella, a suo fratello, a suo padre di seguirlo eh, ma anche loro decidono di non seguirlo perché mh, ci sono stati dei, delle controversie eh, così il padre di Mastro Don Gesualdo morirà eh, morirà e Mastro Don Gesualdo sarà avvertito ormai troppo tardi e eh, nel frattempo che eh, sarà appunto sul, vicino al capezzale del padre inizieranno a nascere le prime liti fra, eh, con la sorella, col fratello, per i possedimenti anche se i possedimenti erano sempre stati gestiti da Mastro Don Gesualdo ed egli aveva provveduto a tutti e essi ora iniziano a volere di più vogliono la loro parte quindi Mastro Don Gesualdo si trova a fronteggiare questa battaglia economica e un'altra battaglia a casa perché nel frattempo, che lì non c'era eh, la figlia, che è triste perché non è soddisfatta di vedere questi palazzi ma ricorda solo quelli meravigliosi di Palermo dove ha vissuto con le sue amiche dove è cresciuta si innamora del cugino però eh, il cugino scusate, Corrado Lagurna, mi sfuggiva Corrado Lagurna, ehm, che però è un orfano, senza dote. Quindi appena eh, Mastro Don Gesualdo si rende conto che eh, i due hanno instaurato una relazione, eh, porta subito la figlia di nuovo al collegio, eh, ma questa viene, decide di fuggire con Corrado, eh, Mastro Don Gesualdo, quando lo viene a sapere, fa arrestare Corrado e obbliga la figlia a sposare un marchese. Un marchese di 40 anni. Scusate un marchese, un duca di 40 anni, eh, chiamato, cioè, al secolo Duca di Leira, ma ha un nome molto più complesso che se volete posso leggervi. Eh, Alvaro Filippo Maria Ferdinando Gargantas di Leira, così, per conoscenza. Ehm, cosa accade? In realtà la figlia non sarà mai felice eh, di quest'unione perché ehm, non lo ama, non hanno completamente affinità, ehm, il, il duca l'ha sposata solo per la sua dote, e lei in realtà era innamorata di Corrado, infatti questa è l'unica parvenza d'amore reale che si respira all'interno dell'opera dell e quindi alla fine cadrà in una profonda depressione, non andrà neanche a trovare la madre che a fine della terza parte si spegne eh, perché eh, contagia, ehm, si, si ammala di tubercolosi. Ecco, si ammala di tubercolosi. Quindi, anche se il marito cerca in tutti i modi i medici migliori e i farmaci migliori, non riuscirà a salvarla. E nella pa quarta parte troviamo invece, eh, alla fine, i moti rivoluzionari del, del 1848 che colpiranno proprio Mastro Don Gesualdo perché? perché i poveri hanno in realtà. Ehm, invidia di Mastro Don Gesualdo e vogliono proprio ucciderlo per prendersi le sue, le, le sue proprietà e Mastro Don Gesualdo verrà addirittura salvato dagli altri ricchi ma non perché gli eh, vogliono bene ma perché questi ultimi ricchi, nobili, ehm, hanno paura Hanno paura che se i poveri iniziano a prendere le terre di Mastro Don Gesualdo, i prossimi potrebbero essere loro a essere uccisi e le terre divise fra questi poveri. E così lo aiutano prima a rifugiarsi nelle sue... Ehm, in campagna, nelle sue tenute di campagna eh, qui egli scoprirà poi di essere malato di cancro eh, inizierà a non volersi più curare delle terre le vedrà sempre mh, pian piano eh, morire insomma essere trascurate non come quando egli era giovane che poteva curarle e in più eh, si vede sempre circondato da gente che vuole semplicemente il suo denaro e le sue terre perfino ritorna la sorella che come vi dicevo prima eh, con la, la quale avevano litigato insomma alla fine il duca di Leira eh, intuendo un po' eh, che il suocero ormai era nella strada verso la via del tramonto decide di portarlo a Palermo eh, proprio perché ha paura che eh, compia un atto, un gesto eh, che sperperi eh, la sua fortuna e infatti quando in Punto di morte, egli sa che sta per morire e vuole chiamato un notaio affinché egli possa fare testamento e lasciare qualcosa anche ai figli che non aveva riconosciuto questo diritto gli viene negato e proprio durante quella notte egli morirà e morirà da solo perché il servo che eh, lo aveva in custodia, che doveva accudirlo eh, anzi si lamenta di essere svegliato tutte quelle volte durante la notte e forse neanche si alza, ora non ricordo benissimo e alla fine non chiamerà neanche la figlia quando eh, sente che sta esalando gli ultimi resti. Aspetterà che giunga l'alba per, per poi avvisarli e Quindi c'è questa contrapposizione dal, Dall'ascesa che egli aveva fatto Quindi da tutte le sue ricchezze Che era riuscito a raggiungere E a conquistare eh, Faticando Fino al declino completo La morte da solo In una casa che non è la propria in un, Sì, Come diranno eh, Le persone della servitù È morto da principe ed era nato in una stalla, però muore da solo, lontano dalla sua casa, come vi dicevo, muore con la consapevolezza di essersi dedicato una vita al, ad accumulare roba, quando in realtà doveva semplicemente dedicarsi forse di più alla famiglia, a coltivare gli affetti. Così eh, si conclude Mastro Don Gesualdo, spero di non essere stata troppo... Mm, prolissa, troppo chiacchierona e eh, vi invito ehm, a presto, anzi vi saluto eh, vi mando un bacio e a presto per, la, per il prossimo riassunto di un classico, ciao ciao!